mm -hmm. Uscendo da questo museo si avrà la possibilità di aver conosciuto meglio il nostro passato le cose che abbiamo vinto e perso in comune, guardando al futuro. E questo è anche un regalo, perché c'è stata qualche polemica anche, che noi lasciamo ai nostri figli. L'ho detto oggi in conferenza stampa. La cultura, l'educazione, la formazione non ha prezzo. Io non ho mai risparmiato quando ho dovuto dire sì ai miei figli se mi chiedevano di acquistare un libro o se mi chiedevano di studiare di più, andare a fare un corso di inglese o di spagnolo in un'altra parte d'Europa. E credo che anche questo sia importante. Non ci sono soldi così ben spesi come quelli per regalare cultura ai nostri figli.